Buonasera Diaco Salve, buonasera a voi, grazie mille per l'invito, è sempre un piacere partecipare a questa trasmissione, grazie Grazie, allora Diaco sì. ci racconta un sì. po' come avviene questa, questa riqualificazione di Piazza Vittorio che è tutta poi il simbolo del quartiere esquilino di Roma Ma eh, assolutamente sì, come le diceva è una delle piazze più importanti io aggiungerei anche la piazza Giardino eh, più grande e più importante di Roma perché e diciamo, la sua estensione di tre ettari, perciò parliamo di un'estensione comunque come Piazza Giardino abbastanza importante perché comunque all'interno a parte un tesoro storico archeologico come la fontana dei rutelli, come la porta magica, e ha in sé anche varie essenze e arbore molto importanti eh, che eh, sicuramente sono da tutelare e da proteggere. Eh, noi abbiamo mh, fatto alcune commissioni ambienti su, sul tema appunto di Piazza Vittorio perché è un tema eh, attualmente centrale visto che è eh, investito da un restyling. Eh, importante, perciò da un investimento cospicuo di fondi, come le dicevo, sono, in esattezza sono, eh, con esattezza mi scusi, sono 2 milioni e 875 mila Euro, sono 2 milioni e mezzo di fondi giubilari e 375 mila Euro di fondi che questa amministrazione ha investito per eh, diciamo, ultimare il progetto del, appunto, del restauro della piazza. È un progetto epocale eh, che eh, vedrà una, diciamo, un, una rinascita eh, di questa piazza che eh, sicuramente lo merita, lo merita perché i cittadini, i comitati eh, la vivono quotidianamente e hanno combattuto negli anni per, eh, affinché questo progetto chiaramente eh, fosse poi eh, diciamo, posto all'attenzione dell'amministrazione e reso esecutivo. Ecco questo eh, lo è stato eh, soprattutto grazie all'impulso di questa amministrazione e a breve verrà giudicata in detta la gara e io credo che comunque eh, entro eh, sei mesi i lavori sicuramente potranno iniziare per eh, appunto restaurare questa piazza meravigliosa. Ecco eh, è un lavoro importante un lavoro imponente eh, che eh, vede sia una riqualificazione anche delle essenze arboree. noi appunto per questo abbiamo richiesto un piano di gestione puntuale perché come sappiamo eh, nella nostra città a Roma ma anche in Italia si fanno grandi opere, grandi lavori ma poi eh, la manutenzione negli anni eh, viene a mancare ecco, eh, i cittadini con forza questo l'hanno richiesto ma lo chiediamo anche noi come amministrazione che venga attuato un piano di gestione puntuale per eh, la manutenzione del verde Sì, ho letto, eh, letto che, che, che dici... ci saranno varie specie di, di nuove piante addirittura si parla di 1200 nuove piante in questo polmone verde come diceva lei all'interno della piazza Così. Sì, sono piante che richiedono una manutenzione diciamo, non, non frequente, perciò questo permetterà anche una manutenzione più semplice, però allo stesso tempo un, richiede un intervento da parte degli esperti. Perciò il comune ha previsto, in questo progetto è previsto un, diciamo, un 10% di, di soldi che verranno appunto, utilizzati per il piano di gestione, ma che chiaramente non bastano, perciò 50.000 annui per la gestione del verde, ma quello che noi dobbiamo pensare e ragionare è il dopo il futuro, perciò prevedere un, una manutenzione ordinaria, anche straordinaria, anche perché questa piazza deve rimanere un gioiello, un diamante, lo è, eh, deve continuare a essere vissuta dai cittadini all'interno, eh, oltre diciamo, ad avere questi beni, archeologici e storici, unici chiaramente a Roma, ma una piazza che è vissuta, è vissuta ma allo stesso tempo vive purtroppo anche un degrado. Ecco, noi quello che dobbiamo comunque prevedere e ristabilire è la sicurezza all'interno della piazza, perciò non soltanto un restyling di facciata, ma un vero restyling. Eh, cioè la piazza deve essere fruibile ma allo stesso tempo sicura, perciò noi vogliamo garantire che all'interno eh, vi sia una guardiania costante, eh, vi sia anche un, un impianto di visorbiglianza, eh, se possibile anche un gabbiotto non so, della polizia locale, adesso si, si può, possiamo poi ragionare anche con i cittadini per eh, in corso d'opera eh, sicuramente aggiungere dei dettagli al progetto, però è chiaro che eh, la sicurezza è eh, diciamo, eh, sicuramente il tema focale e principale. Questo non lo dobbiamo dimenticare, anche perché mh, purtroppo mesi fa un, un, cane, un cane di nome Zigli eh, è morto a causa di un panetto di droga e fatti del genere non devono accadere neanche all'interno della piazza. Questo sia sì per l'incolumità di tutti i cittadini, ma anche eh, degli animali che comunque la vivono, perché all'interno vi è un'area cani importante e comunque... Ehm, diciamo frequentata giornalmente dai da cittadini e degli, e degli amanti degli animali e poi c'è il discorso anche, una... anche dell'illuminazione appunto che è importante per la sicurezza anche e soprattutto di noi donne nel senso che lei saprà meglio di me che in un posto dove magari di sera specialmente d'inverno dove la sera poi si intende generalmente, genericamente e in realtà la sera sono già dopo le 16 insomma, no? al pomeriggio in un posto se si cammina, se si passeggia, se ci sono poche luci se ci sembra una cosa banale da dire ma in realtà non è così in una grande città, no? Quindi, comunque, ci sentiamo più eh, sicuramente confortate da un'illuminazione, da un appunto anche il discorso sulla videosorveglianza, se c'è un posto di blocco, insomma, siamo sicuramente più, eh, più tranquille, ecco. Sicuramente anche con ecco, le donne, insomma, noi donne. Assolutamente sì. Appunto, la sicurezza è estesa a tutti, perciò chiaramente alle donne, agli uomini, ai bambini. Eh, agli animali, insomma a tutti i fruitori della piazza perciò è chiaro che eh, il, il fattore principale è quello di garantire la sicurezza all'interno eh, di questa piazza che comunque eh, come, come dicevo vedrà un restyling unico um, nel suo genere perché comunque è un progetto importante ma ripeto eh, non da dimenticare diciamo, di inserire nel progetto anche un piano di gestione per, per la, la manutenzione All'interno vi è anche una giostra, questa giostra chiaramente vuole essere mantenuta dai cittadini perché è un punto di ritrovo. La, la, la piazza più eh, viene vissuta, più viene diciamo, fruita e meglio è perché comunque la sicurezza viene garantita anche dal livello di, eh, di fruibilità o comunque certo. eh, di... di mh, di frequentazione eh, diciamo, insomma più è e certo. più, più, più chiaramente viene, viene mantenuta alta e comunque la, la sicurezza. Senta non so se questo compete a lei che insomma è presidente della commissione ambiente quindi io glielo chiedo ma così un po' fuori eh, fuori busta tra virgolette nel senso il mercato di Piazza Vittorio che in che situazione versa? So che era stato chiuso per mancanza di igiene però non so adesso se eh, poi verrà ripristinato o è stato ripristinato ma eh, guardi io mh... All'incirca un mese fa eh, sono stato lì nei prezzi del mercato per eh, piantumare un albero sacro indiano, insomma un evento molto bello organizzato da un'associazione che allo stesso tempo cura anche eh, Piazza Vittorio e devo dire che io il mercato l'ho visto molto bene, eh, sia dal punto di vista eh, sanitario ma dal punto di vista anche comunque del... Eh, come dire, eh, della, mh, eh, del coinvolgimento comunque che avere molte persone che frequentano giornalmente il, il mercato, perciò l'ho visto vivo, l'ho visto eh, dal punto sanitario chiaramente pulito e questo, e questo è importante, insomma, certo. perché chiaramente con una piazza diciamo che diciamo eh, sicuramente vivrà un, un restyling di questo genere, avere accanto un mercato eh, di quella importanza sicuramente non fa che migliorare poi l'intero quadrante insomma, della zona. Io la ringrazio molto Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente eh, di Roma grazie a e Grazie per essere stato con noi e insomma allora mh, buon, buon auspicio questo restyling di buon auspicio questo restyling di Piazza Vittorio che rimane appunto una delle piazze più belle di Roma ma ce ne sono poi tantissime qui a Roma. Io intanto vi lascio i consigli della regia e noi ci tro troviamo tra pochissimo.